Quando si parla di arte preistorica non si può non parlare delle pitture rupestri scoperte in vari luoghi sparsi nel mondo. Quasi tutte queste opere risalgono a un periodo compreso tra il 40.000 e il 10.000 Cristo, Un arco di tempo conosciuto come Paleolitico Superiore, in cui l'Homo sapiens ebbe la meglio su tutte le altre specie umane. All'epoca le popolazioni si spostavano continuamente, cacciando e raccogliendo tutto ciò che potesse servire alla loro sopravvivenza. Le grotte divennero luoghi di riparo, ma anche il posto ideale per realizzare incisioni e pitture. Fu un lento processo di evoluzione. All'inizio si trattava di semplici incisioni sulle pareti, poi emersero nuove forme e stili, inclusa la pittura. I colori erano ottenuti mescolando varie polveri con saliva e grassi animali. L'ocra ad esempio si otteneva con un particolare tipo di terra e il nero con il carbone di legna e osso. Probabilmente all'inizio ci si dipingeva il corpo, poi si è passati forse per caso a provare gli stessi colori sulle pareti. Con il tempo i soggetti rappresentati cambiarono, All'inizio si fecero stencil di mani e punti di colore astratti, forse forme simboliche di un linguaggio primitivo. In seguito si realizzarono predatori e grandi erbivori come bisonti. Pian piano anche la figura umana acquisì importanza e venne rappresentata intenta a cacciare e a raccogliere i prodotti della terra. La tavolozza di colori, gli strumenti e le tecniche si fecero più ampie e precise. Quando queste popolazioni dopo il 10.000 a.C. si fecero sedentarie e cominciarono a coltivare e ad allevare animali, l'arte rupestre scomparve, lasciando il posto alla ceramica. Tra tutti i complessi di grotte dipinte ritrovati, i più celebri e belli si trovano in Europa, tra Spagna e Francia. Altamira, in Spagna, è uno di questi. Scoperte nel 1868, queste caverne si estendono fino a 270 metri di profondità e sono formate da tre gallerie principali. Il caso ha voluto che una frana ne ostruisse l'ingresso mille anni fa e questo salvò gli splendidi dipinti all'interno. Cavalli, cervi e bisonti in varie pose e di diverse dimensioni, incisioni e segni, simboli astratti. Sono solo alcune delle immagini che sono state fissate in queste caverne. In particolare i bisonti realizzati con una cura e un realismo che non ha precedenti e che fanno di queste grotte una sorta di cappella sistina della preistoria. Ma perché realizzare tutte queste incisioni e dipinti? Quasi tutta l'arte rupestre è stata ritrovata in caverne profonde, poco accessibili e quindi anche non abitate. Resta quindi un mistero la scelta di realizzare questi dipinti in luoghi nascosti dove sarebbero stati ammirati di rado. Oggi l'ipotesi più accreditata dà a queste opere una funzione cerimoniale o rituale, per cui gli autori sarebbero stati degli artisti sciamani. Ad ogni modo queste testimonianze, oggi quasi ovunque non visitabili per ragioni conservative,